Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Sono Daniele, sono un e-commerce manager, sono l'unico che ti parla in Italia di dropshipping su eBay, Amazon e in generale sui marketplace, ma non solo, anche di finanza personale e su come gestire i propri soldi per aumentare la propria ricchezza. Oggi ti voglio parlare di eBay, quindi se vendi su eBay o se fai dropshipping su eBay e ti voglio spiegare... Raccontare come gestire 10 negozi ebay. Io ho in gestione più negozi, svariati negozi e voglio condividere la mia esperienza con te per darti utili consigli. Quindi, resta qui. Bene, ragazzi, eccoci qua. Da oggi ritorna la presenza settimanale. Quindi, usciranno 3 o 4 video a settimana. Voglio Implementare il calendario ho sistemato un po' la, la mia vita lavorativa quindi ho più tempo da dedicare a YouTube. Vedo che siamo quasi quasi mille grazie a tutti. Iscrivetevi, mettete mi piace così mi spingete e torniamo a crescere tutti quanti insieme e torniamo a parlare di eBay, un argomento che vedo. Avete molto a cuore e voglio spiegarvi come gestire 10 negozi eBay. Sono 10, è eh, un numero casuale, potrebbero essere 20, potrebbero essere 5, ma è importante capire che gestire più negozi eBay non è come gestirne uno solo, anche perché la maggior parte delle persone non sanno gestirne uno. quindi... Difficilmente ne, ne sanno gestire più di uno perché? Perché Ebay è una piattaforma complessa, ragazzi, il terzo marketplace per grandezza al mondo eh, dopo Amazon e eh, dopo AliExpress. Quindi, dobbiamo eh, innanzitutto capire come funziona la piattaforma. Ne ho parlato a lungo nel canale. Trovate un sacco di video andatevi a guardare sulle sospensioni, sulle restrizioni, su come aumentare le vendite. Vi ho spiegato di tutto c'è ancora tanto da spiegare e oggi andiamo un attimo a capire su come affrontare la gestione di più negozi perché perché ebay vedete a differenza di shopify per esempio che riferendoci al dropshipping ma questi discorsi valgono anche se fai vendite con un tuo stock se hai un magazzino a differenza di shopify o di un negozio proprietario dove scali in verticale. Cosa significa scalare in verticale? Significa che hai il tuo sito e per scalare devi acquisire più clienti, devi acquisire più traffico e quindi scali seguendo questa linea verticale. ok? Su Ebay, ma anche su Amazon e su altri marketplace si scala in due modi, si scala sia in verticale, come abbiamo appena detto, acquisendo nuovi clienti, portando più traffico nel negozio, ma si scala anche in orizzontale, ed è questo un vantaggio chiave di vendere in dropshipping o vendere in generale su questi marketplace. Cosa significa scalare in orizzontale? Scalare in orizzontale significa che tu hai un account eBay con eh, un determinato numero di oggetti, Cosa fai? Hai, apri un altro account eBay, apri un altro negozio eBay e metti un altro numero di oggetti. Così scali sia in verticale che in orizzontale. Ora, ora ovviamente ti stai chiedendo, ok, ma perché non aumentare semplicemente la quantità di oggetti in un negozio eBay? Allora, dovete capire diversi fattori. Eh, ci sono i fattori di rischio e i fattori logistici. Per quanto riguarda i fattori di rischio... Eh, dovete capire che su eBay possono accadere restrizioni, sospensioni momentanee, eh, richiesta di documenti, viro, che sono le violazioni di copyright, eh, tante altre cose, tanti altri fattori che possono allentare, rallentare o stoppare le tue vendite per un tempo eh, più o meno lungo o indeterminato. Quando accade questo, resti ovviamente senza vendere, resti senza senza negozio se tu hai scalato in orizzontale anche se un negozio è temporaneamente disabilitato per qualsiasi motivo per esempio può anche andare sotto performance e hai meno visibilità, cosa che non dovrebbe assolutamente accadere se guardi il mio canale sei certo che non ti accadrà, potrei vedere i video dedicati su come eh, vendere su ebay quindi se un negozio è momentaneamente disabilitato momentaneamente eh, eh, sospeso, puoi continuare a vendere e non ti viene a mancare il cash flow dell'attività questo è uno dei motivi per cui scalare in orizzontale a livello di fattori di rischio poi ci sono i fattori logistici fattori logistici, quello che dovete capire ora, ora ci arriviamo appunto di gestire i negozi però se io non vi faccio questo discorso voi non avete ben chiaro eh, perché dovete avere più negozi per questo, quindi prima capiamo perché dovete avere più negozi, poi vi spiego come gestirli eh, quindi dicevamo i fattori logistici sono che quello che dovete capire è che eBay, come YouTube, come Google, come Amazon, è un motore di ricerca. Okay? Un sito dove tu cerchi qualcosa che sia un oggetto, che sia un'informazione, è un motore di ricerca. Non ha importanza se poi lo chiami Google o lo chiami eBay, è un motore di ricerca. Quindi come motore di ricerca ha degli algoritmi, un algoritmo che permette di trovare gli oggetti. Gli oggetti non vengono trovati solo sul prezzo più basso. Mm? Gli oggetti vengono trovati su centinaia di variabili in base alla persona, in base alla cronologia del suo browser, in base alle variabili, in base alle ricerche passate, in base a tante cose. Quindi non è solo una questione di prezzo, anzi il prezzo non c'entra. E non è nemmeno una questione di negozio. Ora, come motore di ricerca, eBay ha ha ovviamente l'interesse di dare il miglior risultato al cliente giusto ma deve anche garantire le vendite più o meno a tutti i venditori se no perdere fees, perde i venditori, perdere market share sul, sui server quindi quello che succede è che anche se ci sono quattro oggetti totalmente identici stesse immagini, stesse descrizioni attenzione, creare più account ebay degli stessi oggetti è contro il regolamento, ok? Stiamo parlando di esempi per farvi via il concetto. Ci sono quindi quattro oggetti con le stesse immagini, con le stesse descrizioni, con gli stessi prezzi, con identici, ok? Ebay non è detto ma con prezzi diversi ok? o prezzi uguali comunque il bene è detto che mostrerà tutti gli oggetti all'utente o che mostrerà l'articolo fra questi uguali e costa di meno l'oggetto che mostrerà può variare in base a tanti fattori qua cominciamo a capire il motivo su perché dobbiamo avere più negozi ora abbiamo capito questo concetto va bene, come, come gestire più negozi? allora dobbiamo dividere Innanzitutto dobbiamo avere un centro unico, ok? Se noi abbiamo 10 negozi ebay, non è possibile che entriamo su ogni negozio ogni, ogni due ore per gestire le varie logistiche, come i messaggi, come i resi, le controversie e tutto questo. Dobbiamo avere un centro logistico. Ad esempio, per me il centro logistico è AutoDS. Che è uno dei software leader del dropshipping su eBay in tutto il mondo con più di 10.000 customers eh, trovate tanti video dove ne ho parlato ne ho parlato anche sul, sul mio corso è unico corso italiano su dropshipping eBay su come vendere più di mezzo milione l'anno di dropshipping su eBay lo trovate su dropshippingchilometri 0com ci sono anche altri software se non volete non lavorare in dropship, come per esempio 3D Seller, che vi permette di gestire il customer service solo a quel sito. Ok, ce ne sono tanti altri, fate le vostre ricerche oppure contattatemi a YouTube.organisation.com, eh, trovate i contatti in descrizione, cioè mi occupo, ci occupiamo di bei management, quindi se avete bisogno, contattatemi quindi, una volta che troviamo il nostro centro operativo, andiamo a gestire il customer service, l'evasione in e tutto da lì dobbiamo trovare anche software di automatizzazione che ci permettano di automatizzare certe task come i resi il template customer service okay? perché non possiamo andare a scrivere a ogni domanda, a ogni persona una risposta unica okay? se hai un negozio piccolo magari puoi farlo ma se ne hai 10 già di media grandezza e ricevi 50, 70, 100 email al giorno ebay, non è possibile che vai a scrivere la risposta unicamente a un cliente, ok per quanto possa essere bello ma nemmeno se lo, lo delichi e non lo fai tu, okay? ora ci arriviamo a questo quindi trovate il centro logistico, poi devi suddividere perché ragazzi se avete 10 negozi, comunque se avete più negozi avete un'azienda dovete capirlo questo non state giocando facendo dropshipping, dovete creare un sistema quindi separate i vari eh, blocchi del business, quindi customer service, evasione ordini, gestione eh, e risoluzioni controversie, quali resi, feedback e quant'altro, inserimento oggetti, ok, ci sono tre, blo tre blocchi principali, poi in base al vostro, alla vostra operatività potete decidere di fare di più o di meno, insomma questo è come faccio io e come vi spiego io, customer service, evasione ordini risoluzione e inserimento nuovi articoli ora a ogni di questi compiti in base a quanto siete grandi in base a quanto vendete potete avere delle persone che se ne occupano o ve ne occupate voi mettiamo in caso che, avete, che siete soli che volete occupare soli non 10 negozi non è possibile però mettiamo il caso avete questi tre blocchi quindi dedicherete un tempo della vostra giornata lavorativa a ogni blocco non li mischiate assolutamente perché mentalmente a livello di produttività non va bene quindi eh, avete nel calendario il, il tempo del customer service e fate il blocco del customer service avete il tempo delle questioni e fate quello e così via okay? questo a livello operativo se invece avete altre persone designate una persona. detto questo ora ci deve essere anche un sistema che vi permette di tracciare tutte le task Perché ovvio il customer service non volta potete rispondere non vi potete ricordare con 50 al giorno quello che avete detto prima quindi il software vi deve permettere di avere una cronologia di mettere delle note di avere dei template pronti come abbiamo detto cioè risposte prestampate da inviare ai clienti dobbiamo avere tutto questo per quanto riguarda l'evasione ordini, in base a se avete il vostro stock, se lavorate in dropshipping, l'evasione ordini deve essere in grado in modo autonomo di mandare la richiesta al fornitore o al vostro magazzino o al vostro sistema logistico in modo autonomo. Quindi se, avete, se lavorate in dropshipping, l'evasione ordini, quindi il blocco evasione ordini, deve, non dovete andare a portare l'ordine voi manualmente o qualcuno di voi. L'ideale sarebbe che il sistema in modo automatico invia la richiesta al fornitore di spedire l'articolo o invia la richiesta al magazzino di stampare l'etichetta, applicarlo e spedirlo, ok? Questo è il modo ideale, se non ce l'avete la dovete avere qualcuno che fa questa, questa task, ma ovviamente è più dispendioso e non ha nemmeno senso perché si può automatizzare. Inoltre dovete essere in grado di tracciare gli ordini, di richiamare un ordine passato, di tracciare i resi, perché se uno, un utente ricerca fra un mese eh, dovete essere in grado di mh, printare out quindi di uscire di estrapolare tutti i dati di quell'ordine in mezzo secondo su eBay è complicato perché diventare su eBay se hai 10 negozi devi effettuare un login su ogni negozio diverso ogni volta su magari dispositivi diversi e diventa complicato quindi devi avere un centro di evasione ordini su cui metti il nickname dell'utente, il nome e cognome, o comunque qualsiasi riferimento, e ti butta fuori i dati immediatamente, AutoDS, Secret dropshipping, global mettere ad esempio e e devi essere in grado di tracciare, devi essere in grado di tracciare quanto tempo manca alla spedizione del login, assicurarti che i tracking siano caricati in tempo devi avere un software che ti carica i tracking numbers in automatico se hai un magazzino devi avere la pistola che ti spari e ti carica il codice tracking immediatamente se lavori in dropshipping devi avere dei software che ci sono adatti, ne ho parlato sempre su dropshipping.com che ti caricano automaticamente i tracking numbers Così che i clienti siano aggiornati ed eviti l'iscrizione su eBay. Poi abbiamo l'inserimento oggetti, il blocco di inserimento oggetti e il blocco di risoluzione, non dovesse, di avere qualcuno che si occupa generalmente di inserire gli oggetti. Ovviamente in modo automatico, più automatici i processi. Ripeto, questo non è un video per chi ha 10 oggetti, non è quello. Questo è un video per chi vuole avere 100.000, 200.000, 500.000 oggetti su eBay. Ok? o che tu già li abbia, o che tu vuoi arrivare a questo, a, a questo punto, questo è un video per te. Se tu hai 5 oggetti e vuoi arrivare a tenerne 500.000, è un video per te. Se tu hai 5 oggetti e vuoi tenerne 5, non è un video per te. Quindi devi avere un sistema che ti carica automaticamente gli oggetti e di avere qualcuno che dà gli input di caricamento ogni giorno. Ogni negozio deve avere un numero limitato di oggetti che mettere ogni giorno, non puoi metterne 500.000 in un giorno, ok? <coughs> Scusate dipende anche quanti, eh, la, la storicità del tuo account e dipende quanti oggetti puoi creare nell'account se non ne sei sicuro ti consiglio di consultarti con me scrivimi sempre su youtube eh, e valuteremo analizzeremo insieme il tuo account abbiamo, abbiamo esperienza eh, quinquennale su ebay quindi posso aiutarti sicuramente ma devi, devi creare un sistema che ti carica un di oggetti se per esempio mettiamo che il limite di sicurezza del tuo account per il tuo sospensione sia caricare 5.000 oggetti al mese è inutile che li carichi tutti in un giorno rischi solo di essere sospeso e non ottimizzi la tua visibilità quello che puoi fare 5.000 oggetti sono più o meno uh, 160, 170 oggetti al giorno quello che puoi fare è fare un sistema automatico che ti carica 170 oggetti al giorno eh, quindi cavare a fine mese circa 5.000 oggetti ma caricandoli ogni giorno, avrai ottimizzato il kebay, vedete che metti sempre oggetti e sei attivo e quindi eh, ti pusha, ti, ti dà più visibilità questo è il modo di caricare oggetti, la risoluzione dei è di avere un centro operativo che ti permette anche per esempio su Autodesk per farlo, su 3d seller, mi sembra per farlo pure di richiamare le controversie con ogni account <coughs> Quindi non c'è bisogno che entri su ogni account per caricare ad esempio le etichette di reso o per risolvere le controversie, ma lo fai da un unico software che ti dà la lista di tutte le controversie di tutti gli account e di gestirli qui. In questo modo, eh, questo è l'unico modo ragazzi per gestire correttamente più negozi, è l'unico modo per scalare in modo sicuro e in modo esplosivo, non ce ne sono altri, gli altri sono tutti grezzi, ti, ti danno un dispendio energetico, un dispendio di tempo molto molto elevato che non conviene eh, ovviamente ragazzi i software hanno un costo ovviamente la formazione per questo genere di cose ha un costo ovviamente le perdite ci possono essere inizialmente il tempo ma vi ripeto questo non è un video per gli amatoriali che vogliono vendere pochi oggetti al giorno questo è un video per chi già vende o chi vuole vendere se tu vuoi già vendere devi avere un Budget, devi costruire un budget, devi spendere, è inutile ragazzi, ve lo ripeto, lo dico nel video e lo ripeto ancora, se avete 50 euro, 100 euro o non volete nemmeno spendere lasciate stare, ci vuole, ma questo anche per Shopify. fare, chi vi promette? di costruire business senza soldi vi sta mentendo vi sta ragionando perché okay? non si può costruire un business senza soldi poi la spesa può essere di più può essere di meno ma comunque servirà e anche se non serve si deve avere il budget pronto a iniettare perché non è possibile che poi un business fallisca eh, solo perché non si vogliono iniettare qualche centinaio di euro eh, eh, eh, cioè, non, non c'è ragione non supera il livello di logico eh, che, di cui si può pensare, ok. Ragazzi, vi chiedo di iscrivervi, mettere like al video e di rimanere aggiornati, di cliccare anche la campanella delle notifiche. Perché ora usciranno tanti video su dropshipping su eBay, ma anche su Facebook, dropshipping e altri marketplace inediti che ancora in Italia non vi ha portato nessuno. Non vi spoglio niente, ma vi aspetto ai prossimi video. Ciao, ragazzi, e alla prossima!